Se la pratica di osservare l'arte fosse un supereroe, quale sarebbe il suo potere numero uno? Pensa e pensa, pensa e pensa e ripensa, ci sono arrivato. Io penso che il suo superpotere sia la sua immediatezza. Un'opera d'arte, quando la guardi, ti dà immediatamente qualcosa. Ed è un potere, se ci pensi, straordinario. Perché? Perché quando osservi un'opera d'arte, quest'opera ti porta in un'altra realtà. Se ci pensi, un dipinto non è la rappresentazione perfetta della realtà, molti dipinti non lo sono ma sono una creazione una realtà parallela creata dall'artista e se ti lasci coinvolgere da un dipinto questo dipinto ha proprio la capacità di portare anche te in questa realtà a differenza di un film o di un libro che possono fare la stessa cosa nell'arte sei tu in totale controllo prima di tutto perché decidi i tuoi tempi un film o una serie finché non la guardi tutta non guardi almeno un episodio perde un pochino il suo senso, no? È lo stesso un libro, un libro bello, e coinvolgente, ha tutta la storia, la trama, ti porta effettivamente in un altro mondo, guarda addirittura Lo o Il Signore degli Anelli, però devi leggerlo tutto. E puoi entrare e uscire a spizziche e bocconi, però non è come l'arte. Quando guardi un'opera d'arte, puoi stare anche dieci secondi, ma se lo fai in un certo modo, assorbi tutta l'esperienza. E un altro fattore poi è che, quando guardi un'opera d'arte, sei tu in controllo della storia. Un libro, un film... Hanno una trama che devi seguire e ti può coinvolgere più o meno un quadro. Dopo che ti è piaciuto, lo puoi guardare, ti puoi lasciare assorbire e decidi tu quanto e come. Questa è la grande bellezza del grande, grande potere dell'arte. Quindi, se ci fosse un superpotere per l'arte, per l osservare l'arte in generale, io direi la sua immediatezza legata alla sua capacità di trasportarti in un altro mondo e lasciando a te il potere, con anche un ultimo beneficio che è quello di lasciarti un benessere una soddisfazione che magari una serie televisiva ti lascia sì e no tu immaginati quando torni a casa sei stanco stressato ti butti sul divano e guardi qualcosa questa esperienza è molto passiva solitamente alla fine non è che sempre tu ti senta così soddisfatto o preso bene quando invece tu guardi un'opera d'arte e vuoi lasciarti coinvolgere vuoi farti trasportare in quest'altra realtà in quest'altro mondo devi essere molto attivo la tua immaginazione si attiva tantissimo come per un libro, ma anche molto di più, perché non c'è una trama da seguire, non ci sono pagine da sfogliare, non ci sono protagonisti, sei tu che devi inventare tutto, con la tua fantasia, con la tua immaginazione, con la tua creatività. Se poi osservi un'opera e cerchi di capire qual è il significato che l'artista voleva dare, devi anche usare la logica, l'intuizione, quindi un'esperienza molto attiva e molto coinvolgente nella quale tu sei in totale controllo. E poi la cosa che mi piace tantissimo dell'osservare l'arte è che alla fine ti lascia sempre qualcosa. Innanzitutto la soddisfazione, perché se hai fatto un'osservazione più o meno accurata e provata a dare il significato anche in uno o due minuti, aver fatto questa cosa ti lascia la soddisfazione di aver scoperto qualcosa di nuovo, ti lascia la soddisfazione la gioia di aver usato la tua mente in qualche modo diverso dal solito. Ti lascia libero da stress perché ti aiuta a processare certe emozioni, ti aiuta a prenderti un momento per te in cui sei in una realtà completamente diversa quindi i benefici sono tanti sono Emanuele Fortunati un sindacalista un attivista un difensore dei diritti del potere dell'arte e quello che faccio è studiare le connessioni tra arte e creatività subconscio e spiritualità per poi crearne delle piccole pillole dei piccoli tools per la crescita personale in pratica aiuto le persone a usare il potere dell'arte per la loro crescita interiore Oh, è il nuovo video è una bomba, eh. Cioè, io non ci ho capito molto, però mi è sembrato proprio una bomba. Guardatevelo qua, magari voi ci capito qualcosa.